Buon pomeriggio, siamo al secondo episodio di Apogeo Live, incontri con i nostri autori di libri e i nostri docenti di eh, corsi. Uno dei nostri corsi più apprezzati è quello di eh, Nicola Bonora, che è eh, Digital UX Strategist di WebSolute eh, e che avrà luogo giusto settimana, settimana prossima e allora abbiamo pensato di combinare questo incontro con Nicola per sentire un po' come vanno le cose, cosa ha da dirci, darci un po' un assaggio, un aperitivo vista all'ora eh, di quella che diventa una discussione per imparare a fare il content designer. Il titolo dell'incontro di oggi è voglio fare il uh, content uh, designer. E qui m, passo subito la parola a Nicola, a cui chiedo, visto che è un content designer e anche di nome, uh, di raccontarci brevemente di sé e inquadrare il personaggio uh, in modo che giochiamo mh, a carte scoperte. Nicola, raccontaci un po' chi sei che cosa fai. Bene, brevemente, perché insomma, come diceva Calvino, in una citazione che non ricorderò mai comunque di un autore contano solo le opere e non la vita, e quando contano, e questa è una chiosa sicuramente potenzialmente deprimente. Ma io sono all'opera nel digitale dal 95-96, più o meno, cioè da quando sono nato praticamente, e mi sono occupato quindi dall'inizio di... di, di tutta la filiera che allora era richiesta fare per ciò che si intendeva sito web. Eh, nel tempo ho lavorato all'inizio da, da freelance come, come designer di, di interfaccia, come sviluppatore HTML, eh, quelle cose lì. Eh, dopo nel tempo sono passato sempre più a smaterializzare gli output, ho fatto un'esperienza, quindi prima da freelance, poi in, in una multinazionale norvegese, eh, dopo per una quindicina d'anni, dopo aver cofondato e gestito una meravigliosa agenzia che si chiama Mentine, ehm, sono passato da tre anni come Digital Strategy nel gruppo WebSolute e adesso sono nell'area della Digital Strategy con una specializzazione che è quella della della UX dell'architettura dell'informazione del content diciamo che anticipo che content design eh, dovendo fare un diagramma di Venn oggi non abbiamo slide non abbiamo niente purtroppo ahimè eh, però sarebbe l'incrocio di quei tre cerchi lì ecco sostanzialmente ci cioè sarebbe eh, c'è l'architettura c'è il contenuto c'è l'esperienza utente e più o meno diciamo sempre come dicevamo tra l'altro per chi era presente alla, alla live della volta scorsa c'è una questione di ruolo che è novecentesca, a luce di questa cosa qui. Il no? content designer è un ruolo che incapsula delle cose. Diciamo che oggi mi piacerebbe, come sempre, parlare più di competenze, visto che il ruolo si scioglie. Mh? E quindi l'ibridazione di queste competenze è un po' quello che, data anche l'età anagrafica che si può intuire, mi, mi, mi porto dietro. Però diciamo che il contesto, per inquadrarmi, così non ho detto niente senza dire un sacco di parole, è questo qui. Certamente, prima di entrare nel vivo un paio di avvisi, intanto eh, per chi si iscrive alla nostra newsletter c'è la possibilità di mh, vedere in anticipo tutto il calendario degli incontri che teniamo in queste settimane da qui quasi fino a eh, Natale e secondo eh, probabilmente più pragmaticamente importante eh, per chi avrà la pazienza di seguirci fino a fine incontro daremo anche un codice sconto per iscriversi al corso di Nicola a un prezzo più favorevole. E adesso faccio una domanda a Nicola, ma non è che debba farle solo io. Entrando nel vivo possiamo fare domande a tutti, chiedo di inoltrarle via chat, in modo che poi io le passerò a Nicola e per il tempo che abbiamo a disposizione. Eh, vedremo assolutamente di soddisfare tutte le richieste eh, soddisfabili però bisogna rompere il proverbiale ghiaccio e chiedo a Nicola mh, il titolo è voglio diventare content designer è una promessa o una minaccia? cioè prima di sciogliere definitivamente eh, il ruolo ha un senso oggi voler essere content designer è una figura novecentesca che ci portiamo fino a che l'Inps non li cancella tutti, o qualcosa che invece eh, si evolve, cresce, ha un senso eh, come nuova carriera oggi per qualcuno che esce dagli studi e si approccia al lavoro? Ovviamente la seconda, cioè no, no, no, non, dire, non, non sarebbe giustificato tutto quello che stiamo facendo se non fosse, da, almeno dal mio punto di vista, un qualche cosa che, eh, che, che trovo indispensabile come anello di congiunzione tra mondi, che fino ad oggi sono cresciuti un po' in parallelo. Faccio un piccolo inciso, chiaramente nel 95-96 si è cominciato a parlare di internet in maniera popolare e popolana, 25 anni per un medium sono assolutamente niente, quindi le cose si stanno costantemente costruendo e ricostruendo, ruoli, competenze, si, si adattano alle tecnologie, alle metodologie, quindi è chiaro che non c'è niente di scaduto, è tutto in costante evoluzione, ma fino ad oggi ciò che, che, su cui è cresciuto il web è stato secondo me prevalentemente una, una declinazione di quello che c'era prima in un nuovo contesto tecnologico. Questo ha fatto sì che tanti ruoli siano cresciuti sempre di più in maniera specifica, in maniera verticale, e che forse ci sia stato meno il tempo di pensare a delle, a delle modalità progettuali, di visione un pochino più ampie, diluite, stese, ibridate, eh, contaminate e, e vi discorrendo. Content designer, eh, che, che cos'è sostanzialmente? Chi, chi è il content designer? Posto che trovere, troverete, troveremo tante definizioni differenti in, in rete, la mia è strumentale a quello che è stata l'esperienza che raccontavo prima quindi io appunto da diciamo la, la, quello che mi è rimasto costante in tutti questi anni è stato il concetto di architettura dell'informazione quindi riuscire a dare eh, un, primo un ordine perché all'inizio era già tanto mettere in ordine le cose poi però un senso al, alle cose no quindi prendere gli universi che all'inizio erano relativamente semplici nel tempo sono diventati sempre più complessi e cercare di capirne la natura e cercare di capire il perché, il senso, e poi mettere in piedi qualche cosa che portasse impatto e valore. Queste sono le due le due questioni fondamentali che poi ruotano intorno al concetto di design. Content e design eh, non sono andati, secondo me, troppo a braccetto, ormai. Eh, il designer è il designer, il content è il content. Il content è uno che scrive delle cose, il designer è uno che, punto interrogativo, nel senso che anche qua... Eh, eh, ci sono tantissime definizioni, tanti fraintendimenti, il designer è fondamentalmente nella mia, nell'accezione che usiamo noi quando facciamo anche le nostre formazioni, qualcuno che risolve un problema, adesso estremizzo, è più vicino all'ingegneria meccanica che non alla componente di creatività, di fantasia, tutto quello che nel designer è uno che veste nero appunto, no? come noi due eh, istituzionalmente. Il designer è uno che veste nero, ma chiede sempre perché, risponde sempre dipende. Questa è la definizione da Treccani del de, de designer, eh, che eh, al di là della Buttad, è qualcosa che eh, simboleggia l'insieme di tutte le componenti, mh, le capacità morbide, soft skill, che come vogliamo, che secondo me devono far parte di questo, di questo ruolo. Perché content designer, eh, come, co ancora una volta come incrocio di eh, sfere che a volte si parla, una volta no, perché appunto eh, riuscire a fare del contenuto eh, qualche cosa che abbia un impatto nella creazione di valore ha dei presupposti progettuali che non sono quelli di scrivere bene una frase per il fatto che la si scriva bene, ma avere completamente la coscienza di scrivere, di disegnare, di produrre qualche cosa che faccia Cosa, metta insieme degli obiettivi di business con i bisogni delle persone, conoscere gli uni e conoscere gli altri. Sembra banale, sembra lo spot, in realtà diciamo che è eh, ciò su cui si basa completamente tutto quello che, almeno dal mio punto di vista, dovrebbe essere un designer oggi. Chi fa contenuto, appunto, eh, spesso arriva dopo o non arriva affatto o non ha affatto cognizione della, della strategia, del contesto in cui sta facendo le cose ci mette molto mestiere, ci mette esperienza, il punto è che spesso si arriva, a, com come vediamo, ad avere eh, tante cose molto simili tra di loro, eh, a rivedere dei cliché, a creare insomma quella nebbia di, co di contenuto omologato che sostanzialmente non esce da un punto di vista di chi lo deve fruire e soprattutto secondo me svilisce chi fa quel mestiere, chi fa il mestiere del contenuto. Ecco, per me il content designer è quell'unicorno eh, del presente, del futuro, indispensabile in questo mercato, che è esattamente l'anello mancante no? del, della, della catena evolutiva del, del web, nel senso che è quello deputato a portare a terra un pensiero strategico, perché ha una cultura del contenuto, una cultura della parola, e la parola interfaccia, l'interfaccia definitiva, quello che ci consente a noi in questo momento di dirci delle cose, spero di, eh, di capirci, e di dargli un senso, di ricondurlo a degli obiettivi. Non siamo qui a fare dell'arte, se non perché lavoriamo qualcuno che fa dell'arte, ma chi fa dell'arte e ci paga, presumibilmente vuole ottenere dei risultati no? di business. Quindi da un lato, ripeto, gli obiettivi di business e dall'altro i, i bisogni delle persone. C'è cioè, da un lato la ricerca di questi due grossi universi da mettere in congiunzione attraverso appunto il contenuto e dal mio punto di vista il design è, viene prima della produzione del contenuto e parla di struttura organizzazione e caratteristiche quindi il content design, vediamo se mi ricordo a memoria la definizione che ho inventato per me, l'attività appunto di, di, di disegnare struttura, organizzazione e caratteristiche di un contenuto o un sistema di contenuti sito web che faccia incontrare i, gli obiettivi di business con i bisogni delle persone. Questa è, è la grande sintesi che, che, a cui a suo tempo, su cui ho lavorato notti e notti per arrivare a, a, a distillare. Ehm, quindi struttura, organizzazione, caratteristiche significa di cosa è fatto il mondo su cui do, qualcuno dovrà scrivere dei contenuti, magari noi stessi. Ehm, L'organizzazione, in che relazioni stanno tra di loro questi pezzi e le caratteristiche, che aspetto devono avere. Questi so, sono i, i tre grossi elementi. Dopodiché, saputo questo e sapute un altro milione e mezzo di cose, scrivere una frase sarà un capolavoro, ecco, in assoluto. Perché sarà un capolavoro? Perché funzionerà, non perché sarà bellissima e ci diamo delle pacche sulle spalle, anche perché quella soddisfazione lì ci deve essere, ma sarà un qualche cosa che produce impatto, valore. Sono subito partito fuori tema, Lucio. o forse no. Sei muto? È la cosa che mi piace di più quando parliamo, quando parliamo noi due. E volevo riportarti su questo discorso degli incroci e degli equilibri perché tu hai sempre rivendicato una formazione tecno-umanistica, eh, in parte appunto umanistica e in parte invece tecnologica, due percorsi, due curriculum di, di studio che mh, nella, nella vulgata non si dovrebbero mai incontrare e invece producono cose interessanti se si incrociano. E la tua vita è fatta di, di incroci, tecno umanista, eh, content designer. Hai detto molto bene eh, com'è il tipo di lavoro nel suo equilibrio tra content e design. e Invece la figura professionale che tipo di equilibrio ha tra content e design? Arriva prima uno, arriva prima l'altro. Più dell'uno, più dell'altro. Io sono una persona di content. Mm farei più fatica ad approcciarmi alla parte design di uno che arriva dal design e deve scoprire il content, viceversa, all of the above, dimmi tu. Ecco, la, la, la mia scommessa era esattamente che eh, chi si occupa di contenuto eh, sia il, il primario eh, candidato a diventare un, un designer di contenuto, eh, proprio perché la sensibilità, chiamiamola umanistica, il percorso di studi, ehm, per, perché, scusate, piccolo inciso, perché dico umanistico, dico umanistico perché, eh, non mi ricordo più, do, forse era Calvino ancora una volta, tutta una volta citare Calvino, ehm, che, che, che ne parlava a proposito dei classici, insomma, il, il, il classico è, è ciò che, che chi, chi, chi legge, chi sa di queste cose, chi studia, questo... Um, ha ah, la percezione della direzione in cui andare. Um, non so se lo stesso Olivetti avesse detto una volta assumo, lui assumeva poeti, assumeva scrittori no? nelle, nelle posizioni dirigenziali, nella, nella gestione del personale, nella creazione di biblioteche interne, perché diceva le competenze tecniche le puoi acquisire, ma la, la, la visione e la sensibilità è molto più complesso, per cui la mia scommessa iniziale di qualche anno fa era un pensiero laterale di questo tipo, cioè a, a molti, a molto del contesto che conoscevo io, eh, per carità, per cui una visione parziale di chi lavorava nel contenuto, vedevo mancare eh, quel tipo di approccio, quindi era un approccio molto esecutivo, molto stilistico, molto estetico, molto prono a essere giudicato secondo criteri poco oggettivi e quindi poco, diciamo così, incline a sposare il mondo della creazione di valore, eh, molto esecutivo e quindi a volte frustrante. Credo che eh, quante persone che si occupano dei contenuti si siano sentite frustrate, non capite, il cliente malvagio, come diceva un amico Marco Brambilla, no? cioè a un certo punto subentra quel tipo di frustrazione per cui non si capisce perché la, la gente non mi capisce no? quando faccio delle bellissime cose dove è bellissimo, poi se avremo occasione di parlare dei nemici del design, no? la, la, la componente estetica, la, quella parte lì di giudizio è la, la morte di qualsiasi concetto di, eh, di design. Per cui, eh, per ricondurre alla tua domanda, Lucio, il concetto qual è? Eh, se tu arrivi eh, da, quel da quell'humus, da, da quel terreno lì che è già fertilissimo, costruirci sopra eh, uno skill set, diciamo così, eh, legato al design è un passaggio ulteriore di potenziamento. Eh, quello che infatti eh, è un po' nelle premesse di tutto quel mondo lì, il libro che abbiamo, che abbiamo fatto, il, eh, i corsi che stiamo facendo, ma vuol dire, vuol dire anche tutti i progetti che, che fortunatamente mi capita di seguire in questi, in questi ultimi anni, stanno esattamente in, questi, eh, in, in, questi, in, in questo contesto, diciamo così. No? Cioè, eh, partire da una, da una competenza specifica come quella del contenuto e allargarla. Si sposa tra l'altro a proposito di cos'è oggi una professione, cos'è un ruolo di discorrendo, con un tema che già, di cui abbiamo già parlato che è il concetto di t shape eh, di, di ruolo a, for a forma di T, no? in cui la parte verticale, la gamba diciamo, è la competenza verticale e specifica e eh, la parte orizzontale è l'insieme delle skill che ci permettono di essere connessi con tutto il contesto complesso, ampio, di, eh, di professionalità eh, con cui ci dobbiamo rapportare ogni giorno. Il Corte Design parla con un sacco di gente, anche l'altra gente parla con un sacco di gente, i designer, i tecnici, eh, i social cosi, eh, i SEO cosi, cioè, vuol dire, i progetti sono sempre più complessi e, e se, se qualcuno come dire, non tiene le redini un attimo che scappino che poi non, non abbiano non abbiano successo okay? quindi eh, per, il presupposto iniziale era esattamente questo ma perché le persone che eh, si occupano dei contenuti non non, non, non pensano così no? io arrivavo un compenso dalla parte opposta quindi io di, di contenuto vero e proprio cioè, mi, leggo volentieri delle cose scrivo due o tre cose per quelle che riesco e ho bisogno di fare, ma non sono uno di contenuti, per cui sono un po' un intruso in questa, uh, in questa discussione. Mi cambiò la vita, uh, uh, come dire, mi, mi svoltò uh, lavorare insieme a, a Simona Sciancalepore, che immagino conosciate tutti, eh, anche lei ha scritto un, un ottimo libro, e ci accorgemmo lavorando insieme che lei faceva l'80-90% delle domande che facevo io, noi, insieme ai miei, ai miei colleghi. Poi dopo ciascuno dava quella sua strada. Quindi doppio, come diceva Elio, doppio catering, doppio camerino, doppio ufficio stampa, cioè doppio di tutto, eh, e a un certo punto eh, strade separate, un cliente che si sentiva intervistare due volte le stesse cose, eh, noi che a un certo punto scoprivamo di avere, di avere indagato cose simili, e guarda caso, eh, content design, tac, a un certo punto si sono, si sono messi insieme, da lì è partita un po' la, è un po la, la sinapsi. E tra l'altro, caso vuole, io non gli ho detto niente a Seth Godin, non so se seguite Seth Godin o siete iscritti alla sua newsletter, ma proprio stamattina in previsione di questa, di questa live ha mandato in giro una newsletter che parlava di, come eh, dire, calzava come un abito nuovo. Io mi sono permesso di, di, di, di tradurla, eh, sono, non, non, non, non posso vedere delle mani alzate, per cui tutti magari l'avete letta, eccetera, eccetera, però eh, vi, vi farei un passaggio su questa, perché per come l'ha messa lui, è ovviamente molto più interessante di come la sto raccontando io, lui parla di, di copywriting hm? e la mette in chiave strategica, dice il copywriting, e questo è un assunto già pesantissimo, trasforma le parole in azioni. Cioè, già questo, ok, saremo già a posto così, che è esattamente quel concetto un po' che dicevamo prima, no? Cioè, mettere insieme obiettivi e bisogni e trasformare, fa, o, operare delle trasformazioni attraverso il contenuto, attraverso le parole. Poi lui dice: ma quali parole, quali parole e, quali parole? e quale azione? E, e poi fa il suo story. Spesso i copywriter danno per scontato una strategia e non si prendono il tempo per pensare allo scopo, al perché di quella frase, di quel paragrafo, un po' quello che dicevamo prima. Eh, non investono tempo nel descrivere le basi del loro metodo, e qui potremmo aprire un capitolo di sei ore, e ricorrono invece a, che cosa? a trucchi e frasi collaudati nel tempo, quindi ricorrono al mestiere, all'inerzia, a quello che si è abituati eh, a fare, ai cliché, a quello che ci fa sentire sicuri sostanzialmente esiste invece una parola per le strategie coinvolte nella creazione di un prodotto o un servizio che riempie una nicchia e risolve un problema ed è design, guarda caso, questo è ciò che fanno i designer okay? quindi eh, la creazione di un prodotto o un servizio che riempie una nicchia e risolve un problema risoluzione dei problemi, era quello che dicevamo prima, io Seth ci vediamo spesso a cena ovviamente la parte che viene dopo è eh, essa stessa, cioè la scrittura eh, chiamata confusamente design, quando probabilmente dovrebbe essere chiamata scrittura, no? ma, ma è quella che viene dopo. Quindi il design porta a salti e scoperte, soprattutto un design generativo, e potremo parlare ora anche di questo, mentre la scrittura assicura che un buon design compie la sua missione. Okay? Quindi dobbiamo arrivare là e come ci arriviamo? Questi sono, sono i due grossi pezzi. Il pezzo dobbiamo arrivare là? è il pezzo che di solito manca al design, al copy, scusate, a chi occupa dei contenuti, ma non per colpa sua, perché il sistema, la casta, a un certo punto dice, scrivi, no? fai queste cose qua, mi serve un testo che dica queste cose qua, bla bla bla bla. Okay? Spero che nessuno viva esattamente questa, questa situazione qui, però diciamo che l'ho vista, vista spesso. Eh, progettare un copy efficace significa quindi scrivere le parole che supportano una strategia va da sé che senza conoscere la strategia scriviamo parole vuote e se addirittura possiamo partecipare alla definizione della strategia è molto più divertente, possiamo alzare anche il costo orario, possiamo staccare delle fatture secondo me, più, più interessanti, ma per tenerla meno triviale possiamo portare valore al mondo. È, è bellissimo quando le persone dicono grazie alla cosa che abbiamo fatto insieme abbiamo assunto altre persone, abbiamo, siamo, siamo riusciti ad ingrandire l'azienda, abbiamo fatto più fatturato, e, Tutte quelle cose lì bellissime, insomma. Inizia chiudo con, con la, la citazione di, di Godin, iniziare con, il set, eh, iniziare con il design assicura che il lavoro di copy non vada sprecato. Diciamo che la chiusa è, è, è peggio di, di, della premessa, no? nel senso che non è tutto lì, secondo me non, è che non, non basta che il lavoro di copy non vada sprecato, il concetto è che invece il lavoro di copy crei un impatto e crei valore. Eh, è sprecato nel momento in cui chi fa questo lavoro Uh, con, con un paraocchi non volontario, ripeto, non colpevole, uh, si perde un grandissimo pezzo di, di gusto nelle cose e la possibilità di fare cose, di salire dalla, dalla visione della foglia a quella del ramo, a quella dell'albero, quella della foresta. No? Se si deve stare la metafora uh, silvestre a tutto questo, direi ecco che il, il designer dovrebbe avere la coscienza dalla foresta in giù mentre spesso l'esecuzione sta appunto in tanti piccoli bruchi che sulle foglie fanno il loro dovere e poi dopo sono sazi la sera, ma anche i designer alla fine, già cioè siamo tutti incapsulati, eccetera, pastiglia rossa, pastiglia blu, ma eh, questo quello, sfociamo nel buddismo dopo. Ok, beh, sono divagato, spero no, di aver intanto risposto. Intanto devo ringraziare uh, Seth che è un amico e ha accettato di stare dietro alla nostra inveccata e... <coughs> Ascoltandoti un po' mi stavo chiedendo eh, dove va a mettersi la eh, creatività in questo mestiere dove eh, c'è comunque davanti una strategia che va supportata, eh, l'azienda vuole risultati, bisogna mh, scrivere di qualcosa che magari non era chiaro fin da subito, non, non in tutti gli ambienti di lavoro ti dicono scrivi e intanto ti fanno collaborare alla costruzione della, della strategia. Viene da pensare che possa essere opportuno eh, nascondere quasi una creatività o che invece sia piuttosto difficile farla lavorare eh, con profitto. C'è invece un ruolo della creatività nel content design e per il content designer? E se sì, che vincoli ha, che possibilità ha? Eh, la risposta è Ah, assolutamente sì, nel senso che, faccio uno spoiler, eh, mi brucio diciamo i primi dieci minuti dei nostri corsi, no? eh, facciamo sempre un, un rompighiaccio all'inizio del, delle nostre sessioni in cui facciamo una riflessione eh, sul concetto che ciascuno di noi ha in testa eh, tra eh, design e creatività. E sui bias, diciamo così, che ci portiamo anche inconsapevolmente dietro su, sulla, sulle rispettive mitologie. Anche, no? Appunto, se il designer è uno che veste nero, il creativo è uno che ha genio con la testa. e spesso emerge questa cosa nell'area della fantasia, qualcosa in cui piove. Per citare Calvino, che citava Dante, e, e quindi qualche cosa che è meno controllabile, è più legato alla sfera del talento, è qualcosa che ci arriva no? dall'alto. In realtà eh, Parliamo proprio dell'ingegneria della creatività, così come il design l'abbiamo citato come, eh, come in ingegneria del progetto, no? in sostanza. La, eh, da poi in Carea a uh, Steve Jobs eh? c'è qu questo concetto dell'unire i puntini, cioè la creatività, per come metodologicamente io almeno tendo a, a, a proporla all'interno delle cose che facciamo, è esattamente eh, vedere cose nuove. Uh, unendo i punti esistenti, che è molto romantico, detto così molto romantico, ancora una volta sembra un ma chi è baciato dalla sorte riesce a vedere le cose diverse dagli altri, in realtà è una cosa che attraverso una processualità delle metodologie uh, che ciascuno può, può crearsi eh, a cui, o a cui può aderire volendo, eh, si, può, si può mettere in piedi. Dico questo perché la sindrome da foglio bianco no, che, che eh, attanaglia tutti, non solo chi si occupa di scrittura del contenuto, ma anche chi eh, deve fare un progetto qualunque. No? Cioè, bene, abbiamo avuto una commessa, oppure devi fare una proposta di, di, di, di un progetto. E, e adesso da, che cioè, da dove lo prendi questa cosa qui? Perché ti vengono dette un sacco di cose e tu a un certo punto cosa fai? Ogni volta reinventi la ruota oppure come fai? Ecco, riuscire ad avere e questo è una delle cose su cui personalmente ho cercato di lavorare in questi anni, anche volendo trasmettere una conoscenza, come dire, implicita ad altre persone, riuscire ad avere dei principi, allenare delle virtù ed avere dei, dei metodi e dei processi consolidati aiuta a ricevere qualsiasi input, a elaborarlo, come avere un bimbi in casa praticamente. No? Quindi tu butti dentro gli ingredienti, imposti la ricetta, se hai pochi ingredienti viene fuori un panino vicino, se hai tanti ingredienti viene fuori un pollo eh, ripieno di un panino vicino, ad esempio, no? o eh, via discorrendo. Ecco, questo è ehm, un po' il, il contesto. Eh, la creatività, di conseguenza, è eh, da questo punto di vista un uh, stimolata da un insieme di metodi e di strumenti che permettono prima di trovare puntini giusti, poi di unirli eh, e poi di dar loro una, una forma che abbia, che abbia un senso. Questa è esattamente la, la metafora. Eh, su questo, eh, su, sulla componente di creatività così intesa, eh, ci sono appunto metodologie, banalmente eh, strumenti come eh, tracce di domande, eh, alcuni principi di base, diciamo così, per cui tutti i sistemi si assomigliano, sono, sono uguali, sono felici allo stesso modo no? per, per citare un'altra cosa, Uh, tutti i sistemi, a parte gli scherzi, assomigliano a una non profit, un'azienda grande, un'azienda piccola, funziona sempre uh, quando il metodo è consolidato. Uh, si può sfruttare per 30 giorni, 70 giorni di lavoro, così come per 4 ore di lavoro. La cosa sana è sfruttarlo sempre, perché um, poi vi spiego, vi, spiego anche, vi spiego anche perché. E una volta appunto messi gli ingredienti dentro e messi sotto processo, sotto, sotto metodo diciamo così, uh, tutti questi ingredienti, eh, riuscire a dare una soluzione che crei valore, per richiamare anche quello che, che dicevamo prima, crei impatto e valore, non che tiri fuori un bel copy, ok? Pensate a questo discorso, il bel copy è un output, la creazione di valore è l'outcome, l'outcome è il risultato, il perché stiamo facendo questa cosa, ok? Oh, deve essere bello, eh? mi raccomando, alla gente deve piacere. Ma se gli piace e poi non compra, ad esempio, no? Quindi qual è l'obiettivo? Fare comprare o è, o, è, o è farsi piacere? Magari farsi piacere perché l'importante è capirsi perché poi il progetto prende una piega di conseguenza. Una delle cose che eh, citandomi addosso mi piace sempre dire è che questa componente di ricerca della domanda giusta di per sé è un progetto. Mi capita fortunatamente di farne sempre di più progetti tesi a definire la domanda perché altrimenti rischiamo di dare le risposte giuste alle domande sbagliate. Quindi è un'operazione clinicamente riuscita, paziente morto, no? la classica metafora è quella lì. Abbiamo risposto benissimo, il copy è perfetto, però ahimè non, ci, non, non lavoreremo più insieme, no? quello è un po' il concetto. Senti, qualcuno ha vinto la timidezza e... Li, li accogliamo subito perché è la cosa più bella avere le domande così in, in diretta, quelle che non ti aspetti. E comincio da Serena. Ciao che Serena. Seduta? Ciao Nick. Uh, mi sa che siete d'accordo, uh, che l'hai oh. avvisata come set, però vabbè, ci sta anche questo. <ride> Pagata. Serena dice: Da dove inizi a creare una strategia per i contenuti? C'è secondo te un processo, tra virgolette, da seguire? O cambia sempre in base al contesto e all'obiettivo? Il, il, il processo c'è sempre. Eh, è chiaro che eh, la, la metafora giusta, come mio mentore e collega Claudio dice sempre, è quella del jazz. Eh, hai un eh, Uh, Occhio okay, vuoto, hai un, uh, un come si chiamano i canoni? Insomma, hai, hai qualcosa che assomiglia allo standard, hai uno standard, diciamo così, poi, dopo il gruppo uh, ci costruisce sopra il motivo e fanno una gem session no? e, e fa dell'arte. Però uh, la, eh, la questione eh, è, è che avere un processo è sempre secondo, a me, lo sparo grossa, mi salva la vita la vita perché eh, se non ce l'hai e sei estremamente creativo e hai come me quei 25 anni sparati di, di, di esperienza, allora fai il fenomeno e dici io posso improvvisare qualsiasi cosa, ma neanche per sogno, questo ovviamente. Il punto è che nel giorno in cui sei in vena magari ti escono le cose facilmente e non ho detto che siano quelle giuste, tra eh, l'altro ti potrebbe andare anche eh, male, ma nei giorni in cui sei troppo impegnato, eh, hai la testa altrove, hai mal di pancia, piove fuori, il processo è un salvagente, nel senso che eh, se, se lavori in, da, da solo, aiuta te, innanzitutto a, a mettere in ordine le cose, hai una checklist, è come se qualcuno ti desse, avere eh, un manometro, un, non è un manometro, scusate, un metronomo, eh, manometro, eh, un manometro è per un'altra questione. E, il, lavoro, il lavoro a volte mette pressione comunque. Eh, esattamente, e dopo si alza di, di conseguenza. Eh, quindi un metronomo per cui segue quel processo lì, l'ho fatta questa, l'ho fatta questa, quindi mossa del picchio e dopo le sinapsi si, si scatenano, ma ancora di più quando lavori in team e ancora di più quando il team cresce e ancora di più quando il team cresce in larghezza, oltre che in profondità, quindi non solo sulla competenza specifica content, ma è un team che, come tutti i team nel nostro campo, eh, si, si, si, si ibrida appunto no? di, competenze, di competenze alte. Il processo ci mette tutti sullo stesso tavolo, non solo noi, ma anche il nostro committente, perché ci stiamo tutti quanti adeguando a un gioco di ruolo. Parlavamo di Anjonson Dragos prima con, con Lucio, eh, noi, voi che <ride> siete giovani non sapete cos'è forse, ma eh, è, è un, un processo anche di chiarificazione, no? questo è il percorso che faremo, queste sono le tappe eh, che, che seguiremo. È chiaro che il processo non è mai inamovibile, ci saranno bivi, eccetera. Adesso Ne cito un altro che ci trovo altre cento volte oggi, che è, è Floridi, lui parla sempre ehm, del, del, del, del cibernauta, no? il cibernauta è colui che de, vo, raggiung, vuole raggiungere una direzione, una direzione, sa esattamente che la direzione è quella, è prono a seguire i venti e le correnti, ma sa che deve arrivare là. Di volta in volta i venti e le correnti cambiano, però il concetto è arrivare lì sapendo guidare una barca, no? quindi il processo è il sapere guidare, eh, sapere guidare una barca. Io sul processo eh, eh, sarei non solo rompere il ghiaccio, dovrei a rompere qualsiasi cosa, nel senso che eh, lavorando in questi anni ossessivamente su questo del processo mi potrei annoiare eh, a morte. Eh, preferisco farlo nell'ambito di un corso, eh, su cui tra l'altro avete uno sconto eh, a, a, fine, a fine puntata. Eh, però sì... Eh, ti confermo che eh, sempre, sempre averlo, per me è sempre, sempre averlo, averlo chiaro. Chiosa, ehm, come dire, um, trasgredire come artisti, nel senso che ovviamente, eh, come, come, come, come ha fatto Picasso, come da Picasso in giù, nella no? mitologia della creatività, eh, è vero che lui faceva quelle robe lì, eh, è vero che Mondrian faceva quelle altre cose là, però prima, sapevano fare delle cose che erano meravigliose in senso classico, no? quindi l'acquisizione degli strumenti e poi il trasgredire di questi strumenti, allora diventa arte, perché all'introietto, il fotografo non deve più preoccuparsi, no? della tecnica, il processo è tecnica alla fine, poi nel momento in cui l'ho introiettato, soprattutto se lavoro da solo, allora posso permettermi di renderlo istintivo e di renderlo un po' trasparente, ma una volta che ce l'hai dentro, il processo è piazzecore, come dicono a Napoli. Intanto che mi approvano la proposta di mh, tenere un prossimo incontro per spiegare Dungeons and Dragons ai più giovani, passiamo invece a una domanda più concreta e più pratica che arriva da Carmine e che è questa. Come convinciamo il nostro cliente o il nostro capo problema annoso che la soluzione a cui siamo arrivati non è quella eh, che ci piace ma frutto di un lungo lavoro di ricerca e di scoperta, come comunichiamo il valore di un buon content design? Ciao Carmine, innanzitutto, e grazie della tua, della tua domanda, che arriva inaspettata. Non è vero in realtà, ovviamente c'è una retroscena su questo, ma è, è un temone, questo è un tema pazzesco. E, e lo è soprattutto, per me lo è stato, perché eh, ne, soprattutto nei, nei 15 anni, ma anche adesso, eh, in cui... Eh, la, il sostentamento della mia famiglia dipendeva dai progetti che si portavano a casa strettamente gestendo un'agenzia un eh, uno dice ma tutto il, il, il come si dice nella nostra parte, il gran mazzo che ci si fa no? per arrivare a fare la frase giusta, il progetto giusto il menu eh, di navigazione giusto, l'interfaccia giusta come faccio a far capire che è così faticoso no? perché quando si fa vedere qualcosa è tutto ovvio no? ma sì certo è ovvio, è banale è semplice anche qui il travisamento del concetto di semplice, no? quando la semplicità è la massima sofisticazione, via discorrendo con queste, con queste metodologie. Allora, il punto, secondo me, Carmine, è, non è a un certo punto convincere o fare capire. C'è un altro tema fondamentale nei processi che citavo prima, rispondendo a Serena, eh, che è quello dell'onboarding, quindi del fatto che un processo di design eh, non può accadere nel vuoto, eh, è molto consigliato che non accada nel vuoto, diciamo così, ma che eh, porti a bordo in un processo collaborativo anche i nostri committenti il più, eh, più, possibile eh, si parla di co-design è, è un po' come è diventata una buzzword, tipo lavorare in team no? cioè, cosa voglio dire lavorare in team non ho mai capito, ma tutti lo scrivono alla fine del curriculum il co-design è adesso una cosa che, che va molto il che spesso vuol dire ok, ci sentiamo, tu mi dici una cosa, perfetto, ci siamo parlati poi dopo, eccoti qua il design no, l'onboarding è proprio invece il, il riuscire da subito senza, senza promettere niente, quindi under promise, over deliver, eh, senza eh, dire alla fine ti convinco che hai fatto un buon lavoro, ma insieme, in, eh, tappa per tappa, su quel processo eh, che, avremo, che avremo formalizzato, costruire un valore, Insieme appunto, uno come detentore della conoscenza degli obiettivi di business, del contesto che è il nostro committente, gli altri noi che teoricamente siamo i tecnici della situazione, siamo quelli che hanno la, la, la competenza per dare una direzione, insieme alle, sul, sulla barca del, del processo, eh, un pezzo alla volta costruire questo valore, condividendo... Eh, Cito i quattro pilastri, ad esempio, su cui il processo che racconto di solito eh, si, si basa, no? il contesto, gli utenti, il contenuto e la concorrenza. Su cioè, Ciascuno di questi quattro contesti, quattro pilastri, si fa, eh, si fa della, della discovery, si fa della ricerca, eh, ci si pongono delle domande, domande che, che spesso i, i nostri committenti non hanno neanche mai avuto il tempo di porsi, perché è un, un approccio metodologico, un approccio... Ehm, al design, diciamo così, che non è istintivo. Ci sono tante cose che sono controintuitive, ci sono delle domande che sembrano banali, ma nel momento in cui bisogna scrivere una risposta a queste, a queste domande, si scopre che questa risposta non è così banale, e allora bisogna ricercarla, e allora a volte bisogna anche fare un progetto per rispondere a quella domanda lì. È un processo meraviglioso, eh, la maiutica è una è una forma, diciamo, di indagine di, di, di, veramente, secondo me, generativa. Eh, fare la do, saper fare, il, per citare Floridi, il buon gusto per le domande, no? e poi l'intelligenza della risposta e l'altro paio di maniche, ma il buon gusto delle domande è, è, è l'inizio. È per questo che tutti questi processi, sono, ma, dal mio punto di vista maieutici, sono eh, ma tutti quanti basati sulla domanda. L'importante è sapere quali sono intanto le domande di base, e, e qui per tornare a Serena, sono, il set iniziale è sempre lo stesso poi è ovvio che domanda chiama domanda a volte c'è il famoso gioco dei 5 perché quindi ti hanno una risposta chiedi perché una volta chiedi perché una seconda la terza, la quarta, e la quinta e scopri che la domanda iniziale in realtà nascondeva l'output iniziale nascondeva un outcome eh, nascosto e sull'outcome noi possiamo andare a fare impatto del tipo mi hai chiesto eh, questa cosa qui ma in realtà è quest'altra che ti serve se noi riusciamo ad arrivare lì, ecco, secondo me, svolta completamente la percezione anche che di noi ha il nostro committente e la collaborazione si alza immediatamente su un altro piano, ok? Non c'è niente di manipolazione, non c'è niente di convincimento, è tutta una costruzione collaborativa, non democratica. E anche qui cito il mio, il mio collega Claudio che ci stavo prima. Eh, il design non è un processo democratico. E alla fine decido io, in senso, in senso lato, il designer deve prendersi delle responsabilità e delle decisioni, ma è la collaborazione che va a creare tutti i presupposti affinché la decisione esperta, quella concettualmente giusta, venga presa da chi ha le capacità di farlo. Su questa cosa dell'onboarding eh, io spingo sempre a mille, eh, tutti i progetti che ho visto morire è perché questa adesso così mi perbole, non tutti, però diciamo molti progetti che questo morire è perché questo coinvolgimento non l'hanno previsto dall'inizio, veramente dall'inizio, e poi anche qua ci sono una serie di cose che, che potremmo dire, ma insomma il tempo adesso c'è un, un po' stretto, però ecco, questo è, non mi ricordo la domanda iniziale, ma credo Carmine di averti, di averti risposto, spero di averti risposto, se no, ci sentiamo via mail, <ride> ecco. Vabbè, troverete un, troverete un accordo. Intanto abbiamo da eh, soddisfare, se possibile, Alessandro, che pone, parole sue, una domanda difficilissima. Sono una capra in grafica, sempre parole sue, eh, senza offesa. Come faccio a esercitarmi per migliorare l'efficacia di testo e immagini? Siccome ti accendi subito, ma spegnerti è difficile... Tieni presente che poi abbiamo anche Valeria che vuole sapere qualcosa. Ok, perfetto. Allora, qui, Alessandro, non, adesso non lo so onestamente. Cioè, allora ti posso dire una cosa: che quando parli di grafica, eh, credo che ci sia ovviamente il mondo della, della cioè, la parte più tecnica e, e di ricerca nello specifico della parte grafica, che per me arriva dopo. Io, se tu sei una capra, io non so cosa c'è nella catena alimentare prima della capra. Cioè, anzi, dopo la capra, non voglio saperlo forse perché mi vengono mente solo cose truci, però lo sono, sono una, una, una capra mini, nel senso che veramente graficamente, anche se all'inizio della carriera avevo quelle belleità, mi sono reso conto che ecco, non era esattamente il mio, forse non lo so, non l'ho coltivato, alt altre pulsioni, però qui credo veramente che sia un mondo in cui ti dovrebbe rispondere un grafico su quella parte. Se posso dirti eh, il senso, eh, visto che citi anche, Uh, il testo, l'efficacia, questo è il punto centrale, ecco. Eh, se posso parlare, l'unica cosa che posso dire sul concetto di efficacia di testi immagini sono i presupposti sui quali costruisci testi e immagini. Poi sulla competenza tecnica non entro, chiaramente, non posso dire nulla. Nel senso che cosa vuol dire efficace? Eh, eh, efficace sta nella, nella connessione tra, come dicevo prima, obiettivi di business e eh, bisogni delle persone. Ci sono tre domande fondamentali all'interno di un progetto che ogni volta. Che proponi qualche cosa o che il cliente ti propone di fare qualcosa dovresti porre. No? E sono queste tre attenzione: eh, risponde agli obiettivi di business, prima domanda. Seconda domanda, risponde ai bisogni delle persone. Terza domanda, corrisponde a tutto quello che ci siamo detto fino adesso. Nessuno sta chiedendo: ti piace, se, se, se notiamo. Okay? Queste tre domande dovrebbero sterilizzare, come dicevo prima, uno dei tre principali nemici. Del design, che è un po' il gusto personale, la percezione no? delle, delle cose che come sempre è quella giusta. Siamo tutti un popolo di web designer quando siamo al bar. E quindi il concetto di efficacia passa attraverso la risposta sì no a queste tre domande. Se, se ci fate un ragionamento, eh, è una risposta che dice ah, perché la, la, la, si risponde a una domanda del perché? Perfetto, ci confrontiamo sul perché, e in quel contesto lì risolviamo il perché sì, o il, anzi, risolviamo il perché no. Però eh, è un gioco, diciamo così, molto virtuoso, nel senso che ci sono delle motivazioni oggettive, mh? oggettività, per cui quella cosa lì funziona eh, per, il, per il business o per le persone. E In più, corrisponde a tutto quello che ci sente fino adesso, il che presuppone che fino adesso ci siamo detti tutto, onboarding, non ci stavo prima, mh? Eh, perché se non corrisponde a quello che ci siamo detti prima, ancora una volta, perché non corrisponde? Non andava bene quello che ci siamo detti prima o stiamo pensando a qualcosa di sbagliato adesso? L'incrocio di, di, di tre sì di queste domande val, dovrebbe validare il, quantomeno l'avanzamento del progetto e l'ok okay su, su un certo tipo di proposta. Poi è chiaro che saranno i dati a dirci che abbiamo ragione, il pubblico userà o non userà quello che facciamo, però eh, queste, queste tre domande, secondo me, a proposito dei processi, sono quelle centrali. Chiudo solo, su, stresso solo sull'importanza che ciascuna di queste domande ha, cioè corrisponde agli obiettivi di business, attenzione, definire gli obiettivi di business è il 40% del progetto di discovery, definire i bisogni delle persone è il 40% del processo di discovery, comunicare è l'altro 40%, perché sono lunghi i progetti, è l'altro 40% del processo. E quindi, però per questo, ecco, c'è un libro, ci sono dei corsi. E poi ci sono no, altre prima. domande, Lucio. Prima di Valeria di Valentina mi sembra un buon momento per eh, pubblicare, mantenere la promessa, eh, dare il codice sconto che permetterà di eh, pagare meno per l'iscrizione al corso di Nicola. Farò la cosa che nel mio skill set è assolutamente quella di livello più basso, eh, che è condividere lo schermo e mettere una schermata piena. Voi abbiate pazienza per quello che vedrete o non vedrete. Eh. Abbiate compassione, è una cosa che non so fare. Comunque, eh, anche a voce, posso dirvi che potete risparmiare il 15% e che il codice è content pro. È il momento dello screenshot, è il momento dell'appunto content pro per avere il 15% di sconto sul, mm, corso di, sul corso di Nicola. E torniamo alle domande, spero con la disruption minore possibile inflitta a chi, a chi ci sta seguendo, perché c'è una riflessione da Valeria, prima di tutto, che dice che bello sentirti parlare di maieutica. Da laureata in filosofia non posso che gioire, sto cercando di vincere la mia piccola battaglia personale per diffondere la cultura del copywriting maieutico. E qui una chiosa, secondo me, ci sta bene perché sono parole interessanti. Eh sì, Valeria. Ciao. Innanzitutto eh, ben trovata. Che dire, eh, niente? Mh, corrispondenza da molti sensi, nel senso che. Um, io non, pur, purtroppo, ah, purtroppo non ho studiato, Cioè piango, non faccio questa cosa di libero cuore, e non ho studiato filosofia, ehm, saccheggio a caso termini che mi sembrano pertinenti, e la maiautica è uno di quelli che mi sto inculcato appunto come, eh, come, come elemento che ho, che ho saccheggiato, ma che non saprei mai approfondire da un punto di, di vista del tema filosofico, co come si deve. Però, ancora una volta, la domanda, la domanda giusta, il buon gusto della domanda che dire è tutto. Eh, quando parliamo fra l'altro di virtù, eh, la curiosità, per, per chi ha già partecipato anche ad altre situazioni in cui ci siamo parlati, eh, la curiosità è un elemento fondamentale, la curiosità vive di domande, l'umiltà, che è un altro elemento fondamentale per un designer, il spostare il proprio ego, farci vedere il progetto, designer, spostate, e, è, una, è un altro elemento. E la domanda è lo strumento di interfaccia per andare a mh, allenare anche queste... Eh, queste, queste virtù eh, quindi sì che, che dire complimenti di norma non mh, diamo spazio vocale ai complimenti e ai ringraziamenti eh, per dare spazio alle domande però questo ringraziamento contiene un piccolo suggerimento interessante per cui eh, lo leggiamo arriva da valentina che dice ho letto il tuo libro qualche tempo fa e da allora applico l'intervista narrativa all'inizio di ogni mio progetto. Uh, questo messaggio è solo per uh, uh, ringraziarti. Quindi, uh, Valentina, siamo in casa Nicola, il ringraziamento. Uh, e, m, invece, una parola sull'intervista narrativa, se vuoi Nick, poi abbiamo una domanda di Stefania. Ok, sì, l'intervista narrativa uh, per chi non ha, non ha fortuna di frequentarla. È, una delle, è uno degli strumenti classici, c'è un libro di Steve Portigal che si chiama Interviste narrative nel suo corrispettivo inglese, eh, è di, va bene, non mi ricordo l'editore ma è quello famoso, e, che racconta appunto come, come, come mettere insieme che cosa sono queste interviste narrative. La faccio molto breve, le, le, le, le uccido un pochino, ma sono domande aperte c'è un protocollo di attenzione, diciamo così, a tenerne, a costruire un questionario eh, di questo tipo. L'intervista narrativa è quella che tende a creare un, un concetto di empatia, altra parola chiave nelle virtù, no? tra le quattro virtù le abbiamo citate quasi tutte direi, e, che è una, una soft skill veramente indispensabile al di là della hype che ci è cresciuta intorno a questo concetto di empatia di cui si parla veramente me, un, po', un pochino a sproposito. Se posso citarvi un altro Practical Empathy di Indy Young, che è la stessa persona che ha scritto Mental Model, quindi due, due libri da parte sua, Indy Young, facile. C chi non li ha visti potete cercarli. Eh, anche qui, eh, così come si può allenare la creatività, si può allenare questo tipo di, questo tipo di, di, di virtù, no? quindi l'empatia. L'intervista narrativa ci mette in contatto con tutto il mondo delle motivazioni, eh, delle delle scintille che spingono le persone a fare delle cose. Se da un lato la ricerca quantitativa ci dice cosa fanno le persone, un suo limite è non dirci perché. Le, questo tipo di intervista dovrebbe andare, andare farci andare dietro le quinte. No? Se, se notate, vi ricordate all'inizio, no? chiede sempre perché. Un design chiede sempre perché. Poi risponde sempre dipende, però chiede sempre sì. perché intanto. E quindi cercare di capire perché le persone fanno le cose, ci può fare disegnare delle robe, che non sono quelle che magari il nostro committente stesso in buonissima fede ci ha chiesto di fare guarda che le persone hanno chiesto questa cosa qui non per i motivi che pensiamo non per i cliché non per l'abitudine, non perché ci siamo messi nei loro panni senza esserci veramente ma perché perché perché eh, sono metodologie appunto qualitative di, di, di indagine della UX tipiche della UX e eh, chiaro che Cosa Non hanno una valenza statistica. Eh, oggi si può fare un sacco di roba meravigliosa con l'intelligenza artificiale da questo punto di vista, ma eh, se non siamo a disposizione troppi mezzi e anche solo con 5, 7, 10 interviste e un cluster di utenti finali ben strutturati o anche solo intervistando il nostro cliente sulla sua esperienza, abbiamo mezza giornata di tempo, con le domande giuste si possono andare a trovare. Eh, dei perché che ci permettono di andare a creare un impatto oltre, oltre all'output, quindi interesse narrativa tutta la vita, eh, la possiamo fare ai, ai, ai clienti finali del nostro cliente, la possiamo fare al nostro cliente, più le domande sono aperte, cercate anche stakeholder interview come, eh, come mondo interessante, no? domande aperte ai nostri stakeholder che non chiudono di conseguenza l'intervallo con dei sì, no ma lasciano il flusso di pensiero e di conseguenza le informazioni più importanti che possiamo ottenere ok sprint finale come Marcel Jacobs abbiamo eh, sette minuti compreso il mio incipit e eh, due domande la prima domanda è quella di Stefania che avevo annunciato prima e che è simmetrica a quella di Alessandro sono una grafica e sono una capra in copywriting. Come faccio a esercitarmi per migliorare l'efficacia di immagini e testi? Uh, credo che possa valere in, in estrema sintesi. La, eh, io non sono un copywriter, innanzitutto, quindi ancora una volta eh, eh, mi sposto sul concetto di efficacia e non sul concetto di copywriting, né sul concetto di, eh, di grafico purtroppo. Quindi Stefania, mi dispiace non riuscire a darti questo tipo di indicazione sulla parte copywriting ci sono scuole e palestre eh, molto estremamente valide io ehm, vengo prima ecco di quella cosa lì come dire nel flusso eh, delle cose per cui posso solo suggerire che qualsiasi cosa eh, tu stia facendo eh, la, la possa affrontare in questo modo potresti anche scoprire come me e siccome io sono una capra a fare quelle cose lì, non era quello che dovevo fare. Cioè, Io all'inizio della mia carriera, nel, nel 1816, mi ero illuso di fare il programmatore addirittura. No? Per cui mi ero in capo, ho fatto degli studi programma, da, da, da programmatore a proposito di anima, anima ibrida, no? e dovevo fare questo, dovevo fare questo, fare questo. Poi soffrivo, mi venivano male. A un certo punto è nato il web, e, e lì si è aperto tutto un mondo no? di frammisto fra un po' di passione tecnologica e tanta invece propensione alla parola, alla, alla, a, a ciò che potevo raccontare no? e via discorrendo. Questi processi qui, anche applicati a noi stessi, c'è un capitolo nel libro che è l'ultimo, se cioè non sbaglio, eh, che parla proprio di questo, no? come fare design di, de, della propria eh, professione, del proprio, del proprio approccio al lavoro, eh, potrebbero farci scoprire che effettivamente ci stiamo incapponendo in qualche cosa che non è esattamente quello che ci riesce meglio e quindi... La butto lì, ecco. Poi scusami se ho detto una cosa Stefania, che non corrisponde alla realtà, però mi sembra interessante ecco, come spunto di riflessione. E veniamo a Davide che chiede come si fa a gestire le tempistiche, visto che da quello che ho capito in un progetto di content design si sa dove si inizia, magari nel 1816, ma non si sa dove si finisce. Sì, non è, non è esattamente così, nel senso che avendo bene formalizzato un processo, i tempi li riesci a definire abbastanza bene, con qualche sfrido, a priori. Eh, bisognerebbe entrare molto nello specifico, ma siccome ci sono delle fasi processuali molto ben definite, e siccome il budget è tipicamente uno dei più grandi vincoli no, che noi abbiamo a disposizione per fare dell'arte, a quel punto lì l'adattamento del processo a, um, a, a, ai budget che abbiamo a disposizione, che di solito corrispondono al tempo eh, che, ci viene, che ci viene concesso, eh, ci permette di fare una pianificazione abbastanza precisa. Diciamo che eh, se eh, nel, nel flusso, emergessero delle cose talmente distanti da quello che era il presupposto iniziale da richiedere eh, budget eh, di tempo estremamente più ampie, a quel punto lì di solito ci sta la revisione eh, del, dell'impianto di progetto e di solito una revisione dei budget diciamo però se abbiamo, se abbiamo un etto e mezzo di farina quello dobbiamo, dobbiamo usare allora nel nostro processo eh, se avessimo tempo ne potremmo parlare eh, possiamo de decidere cosa è prioritario ci sono delle cose imprescindibili ci sono altre cose che se non c'è spazio per farle non le facciamo siamo tutti consci che ci saranno degli spazi bianchi da riempire eh, li possiamo riempire con 100 giorni di ricerca o con due giornate di intervista questo è vero, eh, vita vissuta eh, per cui su questo vorrei tranquillizzare rigore, ecco, non è un percorso verso l'ignoto tutt'altro, è una prevenzione dei percorsi verso l'ignoto che sono la morte Credo che Nicola abbia veramente dato un sacco di chiarimenti, raccontato un sacco di aneddoti. Eh, lui lavora nel content design dall'età di sei anni e in questi 25 anni di esperienza ha accumulato tante cose da dire e da insegnare. Lo farà certamente anche durante il suo corso. Vi ricordo il codice che è eh, CONTENT PRO, per avere il 15% di sconto al corso di Nicola della di settimana prossima se vi iscrivete alla newsletter apogeo intanto eh, dopodomani pubblichiamo un eh, riepilogo un riassunto una sintesi eh, di quello che è stato detto in questa ora che almeno per me è stata molto piacevole di cui ringrazio eh, Nicola da subito Grazie e poi si possono scoprire anche gli altri appuntamenti che abbiamo per Apogeo Live durante le prossime settimane, sempre con i nostri autori di libri, sempre con i nostri docenti di corsi, sempre con persone simpatiche che hanno voglia di imparare e di passare un'ora insieme a noi. Grazie mille Nicola, buona serata a tutti, ciao set, è stato un vero piacere. <ride> grazie Lucio, grazie veramente a tutti della pazienza e buon aperitivo, buona cena.